Ciao Ragazzi, di nuovo insieme oggi vado a accontentare una richiesta, un'autorichiesta non scherzo, una richiesta del nostro amico Lorenzo, non ricordo mai il nome, scusate, eh, che mi ha fatto felice perché mi ha chiesto un brano di Wetter Report. Quindi eh, eh, sa bene <ride> che il mi mio amico è Giacomo. quindi, eh, mi ha chiesto di fare un tutorial. Eh, comunque di mettere la trascrizione completa del brano ehm, per chiarire alcuni punti, eccetera, eccetera. Allora, primo, la prima cosa che mi ha chiesto ehm, è la parte degli armonici. Quindi io avevo già fatto una lezione parecchio tempo fa proprio riguardo agli armonici naturali, eh, artificiali, e eh, Altri tipi di armonici artificiali, eccetera, eccetera. Però ne approfitto per un, per un ripasso eh, che questo brano ha una caratteristica poi fondamentale alla melodia che Giacomo eh, fa con gli armonici, con il basso. Allora, premessa: ora io basso fretless. La versione che ho scelto oggi per questo tutorial è un live, perché diciamo che la versione studio, eh, allora, innanzitutto, è stata suonata da Giacomo il fretless, e ci sono un po' di sovraincisioni, eh, molto effetto, quindi un po' difficile suonarci sopra. Eh, ho preferito il live, dove, live Midna Midnight Special, lo trovate su Youtube, eh, dove Giacomo suona il basso fretted con i tasti. Quindi, eh, premessa era che non cambia assolutamente niente che voi suoniate fretless o eh, frettel a livello di armonici perché eh, la fisica del de basso rimane identica e quindi stessa cosa che posso fare cosa eccetera eccetera eh, quindi non è fondamentale ai fini di questo questa melodia questo riff il tipo di basso che usate molto fondamentale invece è eh, il punto esatto dove si produce l'armonico il bending che già inizia con un La che diventa un Si bemolle classico da chitarrista e trovare il punto, il nodo come avevo spiegato appunto nella lezione dedicata agli armonici, il nodo dove si produce eh, questa ottava, cioè dove mh, la prima linea che fa gioco. Vedete che a seconda di dove sposto la mano destra cambia eh, range della nota prodotta fate un po' di pratica tipo con scale per trovare tutti i punti dove la nota esce e quelli invece che rimane stoppata Aiutatevi magari aprendo un po' di più il tono, rispetto a quando suonate eh, in fingestyle normale. E vi assicuro che poi diventerà un automatismo, come quando sono Fredes e non guardo la tastiera, anche qui, senza guardare dove, dove metto esattamente, dove pizzico, diciamo, pizzico, dove produco l'armonico diventa anche qui un automatismo la mano vi andrà da sola quindi la prima eh, parte della linea è sfrutta più bassa nella seconda parte della linea spostando la mano destra verso il ponte Ah, stessa cosa, più o meno, con qualche variazione ritmica di interpretazione, diciamo. Io utilizzo questa tecnica, quindi creo un... Uh, eh, ma non sto a fare tutto il riepilogo uh, teorico degli armonici, comunque con il pollice... Mi appoggio leggermente sulla corda Qui ne faccio le note normalmente, quindi premo Differenze di armonici naturali, dove si sfiora solo Dove non si premono le corde, ma si sfiorano e basta In questo caso invece la mano sinistra rimane normale, come un pizzicato normale Invece la destra, creo, con il pollice, questo fulcro, chiamiamolo così e con il polpastrello io uso l'indice Credo ci sia anche chi usa il dito medio Ma mi torna meglio con l'indice pizzico Cioè tiro in sulla corda leggermente Ripeto, il consiglio migliore è quello di trovare i punti giusti e fare scale G, eccetera. prendere padronanza di questo tipo di tecnica poi l'armonia lasciamo perdere oggi perché eh, come sapete i water record non è che facciamo un giro di do eh, la linea poi che inizia nella sezione B diciamo eh, è diciamo abbastanza semplice e fattibile quindi passo oltre e volevo vedere insieme a voi due eh, passaggi ovvero alla battuta 64 della mia trascrizione dove inlevare dove siamo praticamente partiamo da un sì e inlevare fa questo eh, quindi in levare sul primo movimento fa questo eh, passaggio questo fill lentamente viene. cosa fa parte in levare dal si dal sol scusate io lo prendo qui a quinto tasto del de re si sol perché viene si oggi sol mi mi sol mi mi sotto fanno un fa naturale, ottava quindi fa di nuovo due ottavi di fa diesis, sol che io prendo così, faccio uno uh, un slide glissato da fa diesis a primo sol. Il secondo suono con la corda a vuoto mi permette di arrivare diciamo in tempo <ride> su questo glissato quindicesimo e sedicesimo tasto che è un classico dell'accordo eh, sul quale eh, siamo, quindi sol settima e Giacomo suona la settima sulla corda di Re e la decima terza maggiore all'ottava sopra sulla corda di Sol, quindi quindicesimo fa naturale, sedicesimo che è il si sì, naturale, questa è la prima cosa eh, molto grande. Poi c'è una specie di walking bass, eh, la linea è anche qui abbastanza semplice, ma ci sono degli accordi anticipati, eh, quindi io consiglio di, di, di metterla molto lenta se avete un problema che rallenta da brani, tipo transcribe o qualcosa del genere, e ascoltare bene anche cosa succede sotto, quindi non solo la linea di basso, ma anche eh, Joe, con gli accordi eccetera. Eh, più o meno la linea principale L'accordo anticipato di un ottavo eh, molto forte, molto pop, eh, per un gruppo del genere incredibile, perché è un successo strepitoso questo brano e riuscì a acchiappare un po' anche proprio tutto il pubblico che non era proprio pronto a non era amante dei suoni jazz, e jazz, fusion, eccetera, eccetera. Quindi fece questo brano che è. Bene. Successo incredibile dette loro una popolarità pazzesca. Con Giacomo all'apice, proprio. Eh, poi c'è la parte che, sezione E, dove c'è questa scala dove Wayne eh, Short improvvisa da morire. Eh, Questa, questo giro che gli accordi sono tutti di settima, quindi discendenti. L'ultima parte, Giacomo va su, sull'ottava alta e rifà come avevo detto prima, dal quindicesimo tasto, la corda res, il del, del sol accordi praticamente suonando settima e decima e si ferma sul si sì e fa naturale e riparte con la, con la linea melodica. Il walking finale presenta l'ultimo elemento che volevo vedere insieme alla battuta numero quella qui 170 comunque insomma prima della coda dove c'è questo questa linea che a velocità sostenuta è molto bella in terzine quindi le note sono do la sol mi re si la Secondo, quinto, secondo, quinto, secondo, quinto, terzo, corda a vuoto. Quinto tasto, secondo tasto. Serve così, lentamente. Sull'ultimo movimento, sul levare l'ultimo movimento della battuta precedente, c'è un Sol che io prendo a vuoto, la corda a vuoto. di esercitarvi con le terzine una specie di pentatonica di sol. c'è la coda. Quindi questo elemento fatelo lentamente. Oppure a, a spezzoni, come faccio sempre io nei passaggi più difficili, tipo in loop. Eccetera, eccetera quindi eh, altra cosa eh, se ne avete voglia cercate di studiare anche gli altri strumenti ovvero ad esempio i vari interventi di, di, di Synth di zavino oppure alcuni passaggi di one short col sax tipo mh, le melodie diciamo del brano passaggi melodici del brano molto carini e, fa sempre bene anche trascrivere o comunque tirarsi giù eh, delle parti come ad esempio lì che tutto ruota intorno a questo giro o altri che troverete nel corso del brano quindi per oggi mi fermo grazie a Lorenzo per questa richiesta magari ce ne fossero altre dei Weather record di Giacomo in particolare una mi è arrivata, sarà prossimamente per una collaborazione con Johnny Mitchell, grande artista. Quindi vi aspetto al prossimo video e continuate così con le richieste eh, di cover, di, di tutorial, di tecnica, di teoria, di tutto. Basta mi chiedete solo non ce l'ho no, scherzo. Eh, no, non ho scherzo. Quindi ci vediamo al prossimo video e buona serata a tutti.